I medici hanno detto a Martin di scordarsi il suo occhio, ma dopo mesi di sofferenza e senza speranza operazioni chirurgiche, quattro settimane all'ospedale universitario, ha interrotto tutti i farmaci e, con sorpresa di tutti i medici, l'occhio è guarito da solo in una settimana. Oggi ci vede meglio di prima. I medici si erano arresi con Victoria, il cui occhio era tutto un'unica grande ferita. Dicevano che non si sarebbe potuto salvare, ma lei non credette ai medici, poi guarì tutto e ora vede molto bene. Quando Martina rifiutò di farsi mettere una flebo di chemioterapia, il primario della clinica dermatologica profetizzò che avrebbe dovuto convivere con una malattia autoimmune potenzialmente letale per i prossimi 40 anni. Ciò significa diverse centinaia di bolle d'acqua terribilmente pruriginose e sempre di nuovo scoppianti, grandi come un cece e le più grandi come un mandarino, sparse su tutto il corpo ma è guarita senza farmaci nel giro di pochi mesi e ora è completamente sana da molti anni. A Christine sono stati diagnosticati diversi noduli del seno con gli ultrasuoni. Il medico voleva prenotarla subito per l'asportazione chirurgica. Lei ha comunque deciso di seguire un approccio graduale per scoprire da sola come guarire. Dopo tre anni non è stato trovato un solo nodulo con gli ultrasuoni. Valtraut è stata curata dal suo cancro addominale 12 anni fa, senza l'aiuto di un medico. Ha seguito un insegnamento basato su leggi naturali che è fortemente criticato dall'industria e dai media. I medici hanno detto a Sabine che doveva iniziare immediatamente la chemioterapia contro l'inizio del cancro all'utero, ma lei e suo marito hanno rifiutato questo trattamento confidando in Dio. Contro ogni prognosi dei medici, Sabine è rimasta incinta della prima di quattro figlie sane ed è ancora oggi molto sana. Un medico ha detto che Margot non poteva avere figli. Lei non gli credette e diede alla luce due bambini sani che ora sono già grandi. Un altro medico le disse molti anni fa che probabilmente sarebbe diventata sorda. Margot non credette nemmeno a lui e oggi sente ancora molto bene. I medici dissero che solo un trapianto di cuore avrebbe potuto salvare Danilo. Ma lui ha rifiutato fermamente la via prescritta dalla medicina. Ha scoperto da solo la causa della sua malattia cardiaca e da allora la sua salute è migliorata costantemente. Franziska ha una bimba morta nel grembo. Non sentendosi sicura, posticipa la data per il raschiamento. Un mese dopo, l'ecografia ha mostrato che la bambina era viva ed è poi nata una figlia sana. Secondo il quotidiano britannico Daily Mail, ogni anno in Inghilterra durante l'ecografia viene erroneamente detto a centinaia di donne incinte che il loro bambino è morto. Secondo i medici, questa giovane donna, Lidia, avrebbe dovuto nascere con la schiena aperta o con la sindrome di Down, se non fosse stata abortita. Eccola 22 anni dopo, in perfetta salute. Salome avrebbe dovuto essere abortita perché, secondo il cardiologo, molto probabilmente sarebbe nata con una disabilità mentale e avrebbe vissuto solo poche ore dopo il parto. Tuttavia è nata senza disabilità mentale. È una giovane donna stabile e ora sta facendo una formazione professionale. Stefani si è rotta la caviglia sinistra e la rotola del ginocchio. A causa di eruzioni cutanee, lividi e costanti problemi di svenimento, ha interrotto prematuramente l'iniezione di trombosi prescritta dal medico e gli antidolorifici. Con spaventosi esempi assurdi, lui le disse che la sua decisione era irresponsabile e che sarebbe stata fatale per le donne della sua età e del suo stato di salute. Tuttavia, lei si è attenuta alla sua decisione, le fratture sono guarite senza complicazioni. Nonostante l'opinione medica, secondo cui sarebbe stata limitata a vita dopo l'incidente e avrebbe sofferto di dolori fantasma, ora, dopo quattro mesi e mezzo, è di nuovo attiva nello sport e questo senza i postumi delle sue fratture. Gli Stati Uniti registrano 3 milioni di morti per prescrizione di farmaci negli ultimi 27 anni. In Germania ogni anno muoiono 240.000 persone per via delle conseguenze della chemio, che sono circa 700 al giorno. Secondo l'assicurazione sanitaria pubblica, ogni anno gli errori di trattamento medico causano circa 5 volte più vittime che gli incidenti del traffico stradale. Secondo la Cassa Malati, il numero di errori di trattamento è ancora più alto, 720.000 all'anno. E 700 morti all'anno in Germania perché i medici dimenticano le loro cose nella pancia delle persone durante le operazioni. Un tedesco su sette si considera vittima di errori di trattamento medico.